Molte volte mi viene chiesto è possibile diventare ricchi facendo l'investitore immobiliare negli Stati Uniti d'America? Io credo fortemente di sì e quest'oggi vi spiegherò nei minimi dettagli come è possibile diventare ricchi attraverso l'investimento immobiliare perché la ricchezza è soggettiva per qualcuno 10.000 dollari al mese vuol dire essere ricco per qualcun altro 100.000 dollari al mese quindi capite, indipendentemente dalla soggettività quest'oggi vi spiegherò nei minimi dettagli come diventare ricchi perché io credo fortemente che si diventa ricchi attraverso l'investimento immobiliare negli Stati Uniti d'America È possibile diventare ricchi partendo da zero, facendo l'investitore immobiliare negli Stati Uniti d'America? Io vi rispondo a petto in fuori sì, perché io in primis sto facendo questo percorso e vi mostrerò ogni minimo particolare di quello che vi sto dicendo perché sapete benissimo che tra i teorici e i pratici c'è una grande differenza. Il teorico ti vuole parlare in continuazione, il pratico ti mostra quello che ha fatto. In questo video ti farò vedere come è possibile diventare ricco investendo negli Stati Uniti d'America nel settore immobiliare pur partendo da zero. Nel canale YouTube stiamo avendo spesso e volentieri eh, delle domande molte volte sono ironiche, molte volte sono provocatorie. Uno dei miei miti, Marco Montemagno, dice sempre che se stai avendo successo lo vedi dagli insulti che ricevi sotto i tuoi post. Quindi Marco sono sulla strada giusta. Inizio con determinazione a spiegarvi un concetto. La ricchezza, reputo totalmente soggettiva e non penso di essere unico, perché per qualcuno essere ricco può voler dire guadagnare 10.000 dollari al mese, per qualcun altro 5.000 dollari al mese o per qualcun altro ancora 100.000 dollari al mese. Siete d'accordo o no con me che ognuno di voi magari ha una propria idea di che cosa vuol dire essere ricchi? Io quello che vi voglio trasmettere è che la possibilità è dettata da un semplice fattore, dall'impegno che tu ci metti in quello che vuoi realizzare. Cosa voglio dire? Entro nello specifico. Investire nel settore immobiliare negli Stati Uniti d'America ti dà una grande possibilità. Avere un cap rate, un return of investment, impossibile da realizzare, lo ripeto, impossibile da realizzare in Italia, ne ho la certezza perché per oltre vent'anni ho lavorato nel settore immobiliare in Italia, quindi quando vi parlo di cifre, di return of investment e di tassazione, gli Stati Uniti d'America sicuramente sono molto meglio dell'Italia. La ricchezza come la si può ottenere? Utilizzando quello che in America viene, viene, viene definito leverage, il uh, leva finanziaria. Che cos'è la leva finanziaria? Molto importante, è qui che si comincia a fare sul serio. Uh, noi abbiamo molti clienti, che hanno risparmiato una vita, eh, hanno messo da parte delle cifre, abbiamo comprato con loro un immobile e stanno percependo tutti i mesi un affitto. Sono soddisfatte e sono contente perché hanno migliorato il loro tenore di vita. E ci sono comunque eh, un'altra tipologia di investitore che io identifico è l'investitore professionista, colui che un lavoro ma vorrebbe magari far sì che questo diventi il suo primo lavoro perché no di investitore immobiliare e sono queste le persone alle quali mi rivolgo principalmente per dare la reale possibilità di diventare ricco investendo nel settore immobiliare negli stati uniti d'america come è possibile tante volte ricevo insulti senza nessun motivo in quanto voi trovatemi un solo video dove io vi dico è possibile diventare ricchi? È possibile guadagnare grandi cifre senza fare un cazzo? E allora io vi dico avete ragione, ma io adesso vi voglio raccontare una volta per tutte una mia giornata tipo in maniera tale che vi rendete conto. Non voglio fare un termine di paragone, voglio solo far capire che cosa bisogna fare se si vuole avere risultati, se si vuole avere successo. Tanti di voi lo sanno e chi non lo sa glielo ripeto, io ho 26 anni di esperienza nel settore immobiliare in totale e sono tre anni che vivo qui in America. Per far tutto ciò ho lasciato la mia famiglia, ho lasciato i miei amici, ho lasciato il posto che amavo, Riccione, ho lasciato tutto e ho ricominciato da zero. E quando vi dico ricominciato da zero, vuol dire il problema più grosso che io ho avuto è con la lingua. La lingua è con la mentalità, perché se per... Oltre vent'anni hai lavorato in un determinato modo, hai ragionato in un determinato modo, ti sei, ti sei comportato in un determinato modo, rassettare completamente la propria mentalità, il proprio cervello, il proprio sapere, il proprio know-how e ripartire da zero è stata la cosa più difficile. Quindi i miei maggiori risultati io li ho avuti da quando sono venuto a vivere in America perché, indipendentemente dalla lingua, il mio upgrade mentale l'ho avuto da quando? In uno dei corsi fatti con Jim Quick, è un, uno dei migliori coach a livello mondiale eh, sulla memorizzazione eh, delle lingue, sulla memorizzazione eh, dei concetti, eh, nel corso diceva il problema più grosso che hanno gli esseri umani nell'imparare qualcosa è il pensare di sapere qualcosa a riguardo e rifiutano di accettare la novità. Pensateci. Io è... sono sei mesi. Che ho fatto un click incredibile da quando andavo a fare operazioni immobiliari e avevo dei ragazzi di 20 anni, 22 anni, che volevano insegnarmi come si investe negli Stati Uniti d'America. E io dicevo, ma te pensa un po', questo qui è nato l'altro ieri e mi vuole insegnare a me ad investire, a uh, uh, utilizzare le migliori tecniche su come fare l'everage, l'eva finanziaria. Avevano ragione loro, avevo torto io perché la mia esperienza, la mia mentalità da italiano volevo applicarla in una nazione che non è l'Italia. E quindi quando ho rassettato completamente la mia mentalità e ho cominciato a mettere in pratica quello che loro dicevano, magari utilizzando un po' del savoir faire che abbiamo noi italiani, ok? Saper fare, ok? Quindi i risultati hanno cominciato ad arrivare ed è lì che ho cominciato a dire, ok, ho sbagliato tutto fino adesso, Devo fare questi, devo mettere in pratica questi step e devo fare come dicono loro. Io sto parlando e posso permettermi di parlare per quello che sto facendo qui negli Stati Uniti d'America. Sono molto determinato quest'oggi, sì, anche un po' incazzato, perché quando qualcuno mi dice eh se sì, eh, sei arrivato tu, se fosse possibile, allora tutti farebbero questa cosa. Ok, allora ti dico ciò a te che mi provochi, a te che mi insulti, a te che credi che tutto sia una favola. Il sottoscritto tutti i giorni si sveglia alle 4 di mattina perché inizia a fare le Skype call. Perché quando qui sono le 4 di mattina in Italia sono eh, l'una, ok? Quindi le 13. Quindi dalle 4 alle 8 io faccio Skype call, videoconferenze, faccio Skype call con l'Italia. Alle 8 termino, entro in sala registrazioni e facciamo i video come questa mattina. Facciamo i video per 2-3 ore. Facciamo i video, finisco i video verso le 11 di mattina, faccio colazione alle 11 di mattina, mezz'ora di break e inizio subito a creare contenuti sino alle 2 di pomeriggio. Dalle 2 di pomeriggio fino alle 6 di pomeriggio sono in giro a eh, eh, cercare praticamente eventualmente ristrutturazioni, eh, cercare deal, eh, contattare realtor controllare i lavori che ci sono in Florida e in Florida io adesso sono a Los Angeles sono tre ore indietro quindi cercate di capire che tutto è possibile ma o lavori duramente o sognatelo di diventare ricco se tu pensi o se qualcuno pensa che io abbia mai detto che è possibile Venire negli Stati Uniti d'America e che tutto arriva così, non ho mai detto una cazzata del genere, è una stronzata una cosa del genere. Se vuoi diventare ricco è possibile, ma ti devi fare il culo a stelle e strisce, proprio perché sei negli Stati Uniti, e quindi il concetto è, è possibile diventare ricco? Io adesso ti faccio vedere quello che io ho fatto. Quello che io ho fatto entrando nella community di Greg Cardone, tre anni fa, dove ho pagato 5.000 dollari e tanti amici mi hanno detto che io sono stupido, che ho buttato soldi nel cesso. Grazie a questo discorso qui e allora io capivo il 5% dell'americano, inglese americano. Oggi parlo inglese, comunico con gli americani, capisco l'americano. Quello che vi voglio far capire è che se fai click con la testa tutto è possibile. Se Sei arrivato in America, devi cominciare a ragionare in americano perché se c'è qualcuno che in tre anni ha acquistato 30, 40, 50 immobili e tu no, fatti una domanda prima di parlare, prima di insultare qualcuno: guarda cosa ha realizzato questa persona e io cosa ho realizzato? Perché lo sto insultando? Tu vorresti essere questa persona oppure semplicemente questa persona rappresenta per te quello che tu saresti voluto essere, ma che non sarai mai. Per un semplice motivo, perché lui si è rotto il culo e tu non vuoi fare un cazzo. Questa è la differenza sostanziale. Questo è quello che io vedo tutti i giorni di persone che mi hanno contattato tre anni fa e tre anni fa dicevano, ah ma no, ma sì, ma eh, vedo, mi informo, mi preparo. Tre anni per prepararti, per informarti, per studiare. Tu vuoi studiare il mercato americano stando in Italia? Continua a fare quello che vuoi. Qualcuno di voi sa che io oggi che sto avendo ottimi risultati chi mi ha contattato tre anni fa e mi continua a contattare oggi perché vuole ancora informazioni io le sto rifiutando le skype call perché non ho più tempo da perdere perché non ho più tempo da perdere perché i risultati arrivano, i soldi si fanno ricchi si può diventare, ma devi stare alla larga dalle persone negative, devi stare alla larga di chi, di chi, da chi vuole fermarti sei ambizioso, sei determinato conosci la strada giusta fidati, petto in fuori testa alta e vai avanti Lascia sta, parlare le persone io per rimanere qui negli Stati Uniti d'America Pochi mesi fa, ho perso quello che poteva essere l'amore della mia vita. Ho dovuto fare una scelta. Me ne pentirò, forse sì, forse no. Ma io sono rimasto qua, perché sono convinto di quello che sto facendo. E adesso vi voglio far vedere cosa sto facendo. Qui ci sono i dati, ok? Li ho scritti perché non li ricordo a memoria. Ma quando qualcuno mi dice, ma come fai ad avere la certezza che stai facendo la cosa giusta? Io in Italia ho cercato di fare ciò per tanto tempo, per tanti anni. Non ci sono mai riuscito, perché? Perché in Italia quando hai più di tre mutui sei un vuoto a perdere per le banche. In America quando tu hai più di tre mutui vali un'eternità, sono le banche che ti cercano. Il concetto è io ho un mutuo, pago per sei mesi sempre puntuale, ci sono delle strategie che spiegherò solo ed esclusivamente a chi entra in un gruppo d'elite che noi abbiamo creato. Ma vi spiego questo. Io ho un mutuo, entro uh, a far parte di uh, in, entro in un database praticamente, è, è tutto legale, in un database dove tutte le banche possono uh, ricercare uh, Giuseppe Cicorella con queste società uh, a questi mutui loro mi offrono a me dei mutui più vantaggiosi semplicemente perché hanno visto che io per sei mesi ho sempre pagato puntuale quindi ho un 5% di eh, mutuo che pago con la banca X la banca Y mi dice ok noi ti diamo Costo di estinzione del mutuo, eh, costo di pratica zero e ti facciamo il 4,75%, è uno 0,25%. Uno 0,25% che può sembrare una cavolata su un mutuo di 30 anni, attenzione, stiamo parlando di oltre 50.000 dollari di costo in più. Quindi questo è quello che io sto facendo negli Stati Uniti d'America, questo è quello che mi sta dando la possibilità di diventare ricco ma non è un concetto di voler ostentare semplicemente la possibilità che vi stiamo offrendo di poter cambiare la vostra vita ci credete? Bene, non ci credete? Non è un problema mio io sto andando avanti e sto avendo questi risultati guardate qui, quattro immobili negli ultimi sei mesi acquistati con le mie società non con i miei clienti, non posso parlare di dati dei miei clienti senza un loro consenso. Io metto tutto nero su bianco, quello che io sto facendo, ok? Quindi, il primo immobile, il down payment, il pagamento anticipato, l'anticipo, quello che, che, che, che si chiama in Italia, sul primo immobile io ho versato 22.000 dollari, 45.000 dollari di mutuo, la rata del mutuo è 411 dollari, il mutuo è di 30 anni, l'affitto è 1.200 dollari, ok? Secondo immobile, 50.000 dollari, perché è molto più grande, qui stiamo parlando già un, di un, 8 unità, 50.000 dollari il mio down payment, 140.000 ehm, eh, eh, 140 dollari il mutuo, la rata è 839 dollari, il mutuo è di 30 anni. Gli affitti, 2.695 dollari al mese. Terzo immobile, terzo, immobile 25.000 dollari il mio down payment, 47.000 dollari il mutuo, 370 dollari ehm, eh, la rata mensile, qui il mutuo è di 25 anni, perché ho cominciato a vedere la differenza tra il 30 anni e il 25 anni e sto cominciando anche a migliorare tutto ciò. In pratica, nessuno me l'ha detto, ho visto io, ho fatto i conti, ho fatto i calcoli, e gli affetti sono 1.800 dollari. Quarto ed ultimo immobile, payment down, 30.000 dollari, eh, 35.000 dollari è il mutuo, 560 dollari è la rata, qui il mutuo è di 15 anni, solo 15 anni. Quello che voglio farvi capire è questo, 1600 dollari sono gli affitti, ok? Vi faccio un riassunto totale. Su questi quattro immobili io ho versato 127.000 dollari, totale mutui 267.000 dollari, ma attenzione qui a questi dati, 2180 dollari io pago ogni mese di mutuo, ok? ma io ho 7.295 dollari di affitto ogni mese. Capite o no che stiamo parlando eh, 2.180, 7.295, stiamo parlando quasi di per quattro volte gli affitti che io prendo dei mutui che io pago. Nella vita tutto è possibile se lo si vuole. Quello che... Mi dà fastidio, essendo italiano e amo l'Italia e mi manca l'Italia, è che vorrei si estinguessero queste persone in Italia che non fanno altro che stare dalla mattina alla sera a giudicare, a criticare, cosa ne so, Flavio Briatore, eh, chiunque ha, abbia un po' di successo. Quindi guardate, guardate bene dentro voi stessi, no? Eh, state parlando di qualcuno, state criticando qualcuno, vi porta un giovamento? Vi dà un miglioramento alla vostra vita? Sì? Ok, se siete convinti continuate a farlo. No, state buttando la vostra vita nel cesso perché state utilizzando il tempo per qualcosa che non vi darà nulla, che non vi arricchirà. Io quando sono venuto a vivere qua, se qualcuno pensa che dico cazzate, io ho fatto Lyft e Uber... E se qualcuno conosce l'America sa cosa vuol dire guidato per Lyft e Uber, perché quelle che erano le entrate non mi permettevano di andare avanti. Sotto questo video troverete la, in descrizione ehm, il, il, il gruppo. Entrate, commentate. Le persone di successo non sono quelle che stanno in silenzio. Se hanno un'idea, un'opinione, chiedono in punta di piedi, chiedono, non danno consigli chiedono, si informano, dicono ah, io ho fatto così, cosa ne pensi? Fate quello che volete, fate le domande, quello che vi consiglio è iscrivetevi al canale, il canale è gratuito, eh, vi do tutto quello che noi, io, sto facendo qui. Oggi vi dico due nomi e ve li dico di persone alle quali eh, sono molto legato perché in Italia stanno avendo grandi risultati. Giuseppe Gatti e William Gutierrez, perché sono le uniche due persone in Italia che stanno avendo risultati. In Italia, dove io mi sono arreso, io non avrei mai fatto quello che fanno loro, conoscendo la burocrazia italiana, invece ho immensa stima e rispetto per queste due persone e non vi parlo male. Io guardo i loro video, io guardo quello che loro sto facendo, che stanno facendo, perché cerco di capire se c'è qualcosa di quello che hanno fatto che io posso utilizzare in America. E voglio chiudere con il dirvi che cosa vuol dire per me essere ricco. La vera ricchezza per il sottoscritto non è il concetto di guadagnare tanti soldi, ma sentirmi una persona di successo perché vivo la mia vita da protagonista, ok? non mi nascondo dietro nessuno, commetto degli errori va bene, ma ho sempre la voglia di rialzarmi, pulirmi le ginocchia e ricominciare a lottare, quindi la mia vera ricchezza oggi come oggi è amore, famiglia, figli. Questo per me vuol dire essere ricchi. Non sto dicendo ciò per colpire qualcuno, non me ne frega niente di quello che pensate. Io so nel mio cuore realmente che cosa vuol dire per me essere ricco. I soldi, sì, migliorano il tenore di vita, ma a me non ha mai regalato niente a nessuno. E quando io sono venuto qua, eh, ho comperato un ristorante e una società di property management. Non dico che ho fatto la fame, perché sarebbe esagerato, però vi posso assicurare che tutto quello che avevo l'ho utilizzato e ci sono stati dei momenti dove ho avuto grande difficoltà per veramente poter mangiare tre volte al giorno. Ma oggi lo posso dire a petto in fuori, che se credi davvero in te stesso non te ne deve fregare un cazzo di quello che dicono gli altri di te. Tu sai che vali? Dimostralo. Stoppa a parlare. Va avanti, metti il petto in fuori e avrai risultati. La vita vuole le persone come te. Abbi risultati, dai valore a te stesso. Scrivilo nei commenti. Per te cosa vuol dire essere ricco? Qual è il tuo termine di paragone della ricchezza? Grazie, ciao alla prossima.